Ciao! Ciao! a tutti! Io mi chiamo Salvi. Qual è il colmo di un tonno che deve traslocare? Chiama il suo amico sgombro. Vi raccomando, non perdete i prossimi video. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao ciao!